Buonasera a tutti carissimi amici, vorrei in questo video parlare ancora un po' con voi riguardo alla differenza tra la magia e la stregoneria. Ora dovete capire che parlando in questi termini dobbiamo assolutamente essere umili e andarci proprio con i piedi di piombo perché sono tutti attributi, sono tutti nomi attribuiti a, alle cose che c'erano, magari anche alle pratiche pagane che erano in questo territorio, oppure a qualsiasi pratica eretica, oppure a qualsiasi, addirittura la donna che semplicemente usava un po' le erbe per alleviare delle bruciature veniva chiamata strega, mi capite? È, è proprio che storicamente questi termini non sono chiari per niente ok questa è una premessa importantissima detto questo vi è una differenza iniziatica di cui vi devo parlare e vi devo mettere in guardia partiamo dal mettervi in guardia state molto attenti a qualsiasi rituale che trovate su youtube sui libri eccetera eccetera più che altro quelli in cui sono coinvolte le entità. Io ho ricevuto delle domande nei commenti riguardo al sale sagrado da un amico che diceva cosa significa questo, cosa significa quello. Sono rimasto estremamente felice. Perché la magia è così. Te devi capire e sapere quel che stai facendo. E infatti gli ho iniziato a parlare un attimo della potenza delle lettere, no? e quindi di cosa significano esattamente quei nomi divini e del perché usiamo quelli in un rituale state molto attenti, ve lo dico proprio con le mani qui sul cuore ai rituali in cui vengono coinvolte le entità perché voi dovete capire una cosa anche se vi ho detto storicamente non possiamo definire proprio i termini Iniziaticamente possiamo, perché c'è sempre stata questa grandissima differenza Una strega o uno stregone E qui naturalmente sto andando al di là di tutto il fascino che può essere creato oggi su questo termine ok? Io rispetto anche questo fascino, perché il fascino che si crea intorno alla strega è il fascino che si crea intorno a una donna di potere e di conoscenza, oppure un uomo. E questo va bene, ma secondo me quello non è strega. Questo vi sto dicendo. Perché la strega o lo stregone attraversano i, la strada, diciamo, iniziatica, delle alleanze con gli spiriti, alleanze con le forze... E non si muoveranno mai da lì. Di fatto cabalisticamente si dice che se uno diventa uno stregone, diciamo così, sì, per lui le vie dell'iniziazione sono bloccate prima di Tiffaret, quindi in tutta la zona di Yetzirah, dell'energia, del potere, ma lì rimarrà schiavo, non c'è versi. Infatti, dovete capire che io ho conosciuto diverse persone che sono ora potremmo definire così stregoni oppure streghe non associate la stregoneria troppo a una via spirituale la chiameremo oggi perché non è detto proprio che lo sia la stregoneria è pratica di conoscenza alleanza con gli spiriti punto cioè tutto il lato spirituale c'è per avere ancora più potere. Infatti, anche per l'esperienza che io ho, gli, gli, chi pratica proprio la stregoneria non fa altro che farsi la guerra. Io ce l'ho più grosso di te, perdonatemi il termine. Ecco, chi parla in questi termini ti fa capire quanto questo qui è potente, quanto è bravo, quanta conoscenza che c'ha, o oh, se io quasi quasi ti guardo ti fulmino con lo sguardo, oppure le mie forze, i miei poteri, i miei demoni, i miei... Se parlano in questi termini, sono in questa situazione. Cioè nella via del potere, ma non nella via della libertà. Vi ho detto, iniziaticamente si dice che ovviamente è qualcosa rispetto all'uomo che non, è, non ha, ha fatto nessuna via. Anzi, vi dirò di più, nella magia, quale via di liberazione percettiva dell'essere umano... Si deve attraversare la via del potere, altrimenti non c'è verso. Però poi si supera la luna arrivando al sole. Ecco, al sole la stregoneria non ci arriva mai, è bloccato. Sapete perché? È bloccato dallo stesso potere che, diciamo, eh, la persona acquisisce. Inoltre è bloccato dalle stesse entità con cui la persona accetta di lavorare. Ora, ecco perché vi dicevo, state molto attenti, perché io per esempio ho conosciuto anche delle streghe che prima di tutto non avevano nessun tipo di valore morale o di dignità spirituale o di anche elevazione morale zero. Seconda cosa... Quasi, credo, qualsiasi cosa che gli andavano a chiedere i clienti, queste lo fa. Basta che prendi i soldi, lo fa. Quindi vorrei il legamento tra A e B, certo. 3.000 euro, lo faccio. Non sto parlando dei truffatori, eh. Sto parlando di una persona che poi praticherà e le persone si uniscono davvero, ok? Per favore, chiariamoci con i termini. Ci sono tante persone, maschi e femmine, che praticano in questa maniera, qualsiasi cosa tu gli chiedi, tanto poi l'ancora sei tu, non è mica lo stregone, sei te, quindi qualsiasi conseguenza di quello che è successo poi te la fa cadere su di te. Allora, mi capite, in questi casi io li chiamo streghe o stregoni, cioè bisogna stare attenti a una fase dell'iniziazione che si deve attraversare, cioè il contatto con le entità. La strega e lo stregone ne rimangono sempre schiavi. Credono di poterli comandare, ovviamente nessuno ti dice guarda io sono schiavo di queste forze, nessuno lo dice, no? Credono di, si illudono di poterle comandare perché quando danno un comando vedono che queste forze agiscono, no? Però se ci fosse un po' di attenzione maggiore si vede che queste forze a volte agiscono anche senza il comando. Ed è quello che nella magia araba si chiamano i djinn, di cui io vi ho già parlato nel mio video e ci sono tantissime tipologie. Ecco, il mago che lavora con i Jin è una fase da attraversare, però la strega ne rimarrà sempre schiava. Infatti, tante cose le persone che praticano non le sanno. Le, gli stregoni, le streghe, arrivano fino a un certo punto di conoscenza perché più gli parli del potere più gli si illuminano gli occhi ma non vedano da una spanna oltre il loro naso, non sto scherzando, uh, magari certo, ovviamente lavorano per le persone, eccetera, eccetera, però è sempre tutto uh, in accordo con questo rapporto con le entità, che poi sono entità molto basse in realtà, ok? C'era una donna che mi scrisse poco tempo fa, qualche giorno fa, che per togliere una fattura, per esempio, a morte, si deve pagare con la stessa moneta, quindi si deve usare le stesse energie, le stesse cose, ma non è vero. Non è assolutamente vera questa cosa. Lo so, per mia esperienza personale proprio, vi parlo proprio per pratica. Non è vero che tu devi chiamare delle forze, diciamo, malevole per togliere il male. Non è vero. Hm? quindi la vera differenza sta in questo, che il mago prosegue le iniziazioni della coscienza, iniziazioni che ti portano alla libertà percettiva e all'essere te stesso, come centro solare del sogno della luna. Detto questo... Quindi vi volevo mettere in allerta su queste cose, di stare molto attenti anche a quello che fate, perché ho visto su YouTube, mi hanno anche consigliato dei canali, e io quindi ho visto quelli, in cui ci sono delle cose strane, cioè vi dicono di fare tutto e di più, ma anche con le divinità, no? Mettete la statua, fate, fate, fate... E poi, riguardo all'illusione, <ride> dovete stare attenti, perché... Ho visto che va di moda questa storia dei pagamenti. Cioè tu, per esempio, chiami gli spiriti XYZ, poi gli dai una zucca <ride> o un panino, <ride> no scherzo, anche magari delle offerte diverse, ed è fatta. Questo non è vero. È fatta chi lo dice. <ride> Dovete capire anche, ne parleremo in un altro video meglio, dovete capire che <ride> per i gin e qualsiasi, e ci sono tanti ranghi, no? Ovviamente nel mondo degli spiriti, per i gin queste cose non sono importanti. Perché non se ne fanno di niente di una pagnotta e non se ne fanno di niente di un'offerta del tipo di questo genere. Uno dice, eh, ma c'è il valore energetico, sì, ma qual è la scienza che sta dietro tutto ciò e che te ti dice, chiedo un favore, me lo fai e io ti ho pagato, chi l'ha detto? Quindi ci sono queste cose un po' sospette e che secondo me bisogna starci attenti, almeno per come io conosco la magia, per come sono stato addestrato e per come sto continuando a praticare ogni giorno. Finché ti connetti a un principio divino dell'esistenza, tu ti connetti anche a te stesso. Mm, e quindi, accendendo le, le forze, per esempio, fuori della ricchezza, tu anche dentro le stai accendendo. È una cosa molto diversa. Per di più, si deve capire che non c'è il pieno controllo sulla situazione perché, ve l'ho detto, come dato di fatto è che per loro natura i Jin non sono interessati a, eh, alla tua pagnota di pane ora ovviamente io poi ho fatto anche un seminario sulla magia delle offerte ora piano piano ve lo sto mettendo su Youtube cioè, però ci sono delle tecniche per fare le offerte e sono molto specifiche in realtà quindi quello che voglio dirvi è che mettervi a praticare rituali del genere che vi connettono con delle entità che non si sa chi sono o peggio ancora che si sa che sono entità basse peggio ancora no che si sa inoltre farvi mettere le mani addosso da uno stregone eh, che Lavora con questa tipologia proprio di entità. Siccome ci sono anche... <ride> ci sono delle entità, per esempio, che si cibano del vostro dolore, che si cibano della vostra paura, che si cibano del vostro odio, che si cibano di alcune frequenze che voi potete mettere. E ho visto che diversi stregoni o streghe lavorano proprio con queste perché è semplice, no? Tac, tac, e quindi tornerebbe il fatto che io ti tolgo il male perché chiamo quella che si nutre del male. Ma non c'è controllo in realtà, non importa, cioè c'è l'illusione del controllo, sono altre specie, sono altre entità, non sono umane, non c'è mai il controllo 100%, mai. Vi faccio un esempio questa entità potrebbe andare davvero a togliere il male alla persona ma chi vi dice che poi non è proprio l'accordo di lei o di questa tipologia di entità che è proprio questa persona che ormai almeno c'è un collegamento questo male ritorni non domani dopo un anno dopo due anni perché no almeno si sa che si ritorna lì e ci si rinutre, conosciamo già l'aggancio. Lo so, quello di cui sto parlando probabilmente è molto strano, però dovete fare attenzione a questo mondo. Perché è pieno di pericoli e io ve lo dico alla mia maniera, va bene? Perché è l'unico modo in cui posso dirvelo. Se non avete davanti una persona dedicata alla magia della luce, cioè dedicata al bene e alle forze luminose dell'esistenza, non intendo bene e male, intendo le forze luminose del, dell'esistenza, intendo le forze anche molto alte dell'esistenza, le forze divine fino a, ad arrivare, alle forze divine dell'esistenza, e si lavora proprio con quelle forze lì. Se voi vedete una persona che lavora con forze che hanno proprio bisogno di quello che voi emanate, è un po' strano pensare che queste forze lo fanno per il vostro bene. Questo sto dicendo di usare solo la vostra intelligenza quando avete a che fare queste cose e sempre attenti, attenti, attenti a far fare un lavoro magico a qualcuno perché a parte se questa persona è un truffatore ti toglie i soldi e basta ma ricordatevi che se questa persona vi fa un lavoro magico poi la responsabilità è vostra, non è di questa persona perché questa persona è come se facesse trapponte tra voi e le entità. E quali entità queste? Permettetemi il termine. Predatorie. Oscure. Demoniache. Io lo vedo oggi. E va di moda questo discorso dei demoni. Perché? Perché dopo anni di retaggio cattolico siamo tutti come dei cagnolini frustrati. Appena si vede qualcosa di opposto, tipo Satana, tipo demoni, si dice «Wow, quello lì sì che è forte, è potente!» e questo che è proprio la via delle stregoni. <ride> cioè, le lotte di potere, continue. E non sviluppano nulla in realtà di loro, non hanno la chiaroveggenza. Vera. Ce l'hanno quando gli spiriti gliela danno. Si Trovano davanti qualcuno che... Gli spiriti non gliela danno perché se ne stanno zitti, non hanno chiaroveggenza, vanno nel caos. Non ti riconoscono, ti accusano di quel che vogliono, senza vedere neanche quel che gli stai dicendo. Sembrano smarriti. Allora, usate la saggezza ma la vostra. E se nella vostra vita volete il bene, voi rivolgetevi alle forze del bene. Sempre e a chi lavora con le forze del bene, della luce, dell'amore, della grazia divina, della bellezza divina di esistere. Fate come vi pare, ma questo è il mio personale, ma doveroso consiglio per voi. Benedizioni a tutti quanti, ci vediamo nel prossimo video.